Ti battevo il 5 in ma... Ti e... mettevo il 5 lì nel mezzo Quando saltiamo vergogniti Adesso Userò solo armi blu Aia ah, ah, faccio il culo ah, ah, ah, ah. Posso usare solo armi blu o... No, ci sono armi bianche Non ci sono Sei invece ci sono le granate Non ce le ho eh vabbè adesso il mio papo di prima no c'è un'arma Perfetto ci ah! un... eh. Ciao Ma col tempo di cielo dammi sfracciare il culo E tu mi stai E sempre in mezzo ai coglioni devi ah! 39. Era, per me, merda. Chi è che vuole? aspetta? Fermo, c'è uno. Fermo, fermo, fermo, fermo. È Chris. Ecco. Dio. Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Sei tu che ti muovi. Fermo, io sono fermo. Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Ok. Ah! Ah, Porca Male! Già <ride> giocato! Cos'è? Aaaah! Ah allora ah! ah, no, non potevo andare a queste cose! quella merda! Aaaah! Oh oh! Sono un pirla. ovunque oh, quella mi sparo non posso essere a tre, ma così è un po' eccessivo. Ah! <ride> eh, ho visto che hai sparato eh? la vidraieta. Allora, fa qua. Eeeh, vuoi eh, <ride> eh, calma l'alpomira? Eh. Hai finito? No, sono volato via. Godo. E anche non... tanto. Sono già qua. Ah! Ma così da dietro, capito che le piace arrivare da dietro, però. Eeeh, eh, eh, affan... Però non ce l'ho le troppole No, ora mi fai curare, stronzo Ok Stronzo! Ho St 30 di vita! Ti sembra il taglio di buttarmi giù? Non c'è 30 di vita Sì, ho 30 di vita Ora ho no. 10 Stronzo 30 di vita, o 30 di scudo 30 di vita eh, 20 di scudo e 10 di vita Succhia <susurra> Minchia come l'hai messo male quel banster gioco Stai già arrivando Uì! No fidati, non te lo sto arrivando E dopo il sneaky, sneaky. Non sto arrivando Fidati mi foda una mira un po' di merda però è eh, giusto per dire aia quello è cheating aia è maleducazione educazione scorreggiare addosso alla gente Venga qua ah fraccio scrotto Frocio, frocio, frocio! Dove sei il frocio di merda? Ah ah ah, mi è mancato! Ah ah, mi è mancato! Aha. Aha, aha. Okay. <ride> ah ah! Ok. Ah ah ah ah! Stronzo! Tu l'hai detto. detto! Sei stronzo! Non si fa così! Andiamo a stuprare burro! Ah! È da qua, com'è da qua? Cioè, mi. Cazzo mi... Ah, tira bambini Pampini, aiuto! <ride> Hai detto tre parole diverse. Tira bambini, pompini e. Sci scildini! Scildini! <ride> <ride> ah. No, no, no, no, no! È tornato il piromane! Eh, <ride> scappa, scappa, vai! Ok! Scappa, no! Ah no, sforzavo No, è da busi, è busi, è da busi, è Ho detto dietro busi! Eh, brave, lei mi sicura? E io non posso, perché una sei attaccata attaccate i coglioni ogni 2x3! E eh, devi trovare un momento mi giusto. Scusi, ma è un pochino... Mangia il cazzo! no vabbè, non ho parole, non ho parole, non ho parole No, AIA! STRONZO! STRONZO! Non è giusto! <ride> Ma le... Guarda quanta sono sexy! Guardami! Sexing. Mm -hmm. Ah, sei. <risos> <risos>